Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati nel canale oggi un argomento uh, interessante e parliamo di Inci ho pensato davvero per tanto tempo se portare questo argomento qua perché uh, è davvero molto complesso e molto lungo probabilmente non si finirebbe mai di parlare di questo argomento quindi uh, ero davvero molto indecisa um, se portarlo o meno ma uh, a quanto pare è un argomento che interessa parecchio e eh, su cui ehm, volete delle spiegazioni quindi quello che voglio fare io oggi è iniziare l'argomento e quindi dare solo delle nozioni di base eh, per capire appunto se eh, vi può effettivamente piacere se ne vale la pena eh, portare questo argomento nel canale e, quindi insomma fatemelo capire eh, lasciando un mi piace o un non mi piace il video e eh, soprattutto se avete domande, dubbi perplessità, qualsiasi cosa lasciatemelo scritto sotto nei commenti vedo se sarà il caso di realizzare un altro video oppure di rispondervi direttamente sotto nei commenti ricordatevi che essendo un argomento importante che potrebbe interessare anche altre persone potete anche condividerlo allora cominciamo dalla base quindi spiegando che cos'è e cosa vuol dire INCI e cercherò di farlo insomma nel modo più semplice possibile allora INCI è un acronimo quindi un'abbreviazione di parole inglesi che eh, sarebbero International Nomenclature of Cosmetics Ingredients perdonatemi l'inglese che eh, semplicemente significa Nomenclatura Internazionale degli Ingredienti Cosmetici è difficile da dire sia in italiano che in inglese comunque quindi eh, spiegando che cos'è effettivamente non è altro che la lista degli ingredienti che trovate eh, dietro tutti i vostri eh, prodotti cosmetici dunque dal 1997 tutte le aziende in europa hanno l'obbligo di eh, scrivere tutti gli ingredienti che compongono il loro prodotto in etichetta se non è eh, sulla confezione probabilmente è sul pack di carta saper leggere le etichette ci aiuta a scegliere prodotti più utili alle nostre esigenze e questo serve per permettere ai consumatori di riconoscere eh, ingredienti che potrebbero per esempio causare allergie e comunque per sapere già prima dell'acquisto eh, di che prodotto si tratta Saper leggere le etichette eh, aiuta a scegliere in maniera consapevole il prodotto che stiamo cercando, ci aiuta a capire già eh, se è un prodotto che ci può aiutare o meno, se eh, di che tipo di, prodotto, che tipo di prodotto stiamo comprando, se è per esempio un prodotto che aiuta a rispettare l'ambiente. Se privo di sostanze inquinanti, ma anche se vale il prezzo d'acquisto. Come leggere l'etichetta degli ingredienti? Allora, eh, la lista degli ingredienti è, eh, la potete facilmente eh, riconoscere perché è preceduta da, eh, dalla parola appunto ingredienti, o al massimo in inglese ingredients. I nomi degli ingredienti sono scritti tutti in inglese oppure eh, nel caso ci siano componenti vegetali eh, vengono scritti con il loro nome latino che eh, per capirci sono i nomi delle piante che vengono utilizzate all'interno eh, del prodotto. L'ordine degli ingredienti segue un ordine basato sulla quantità, quindi all'inizio della lista degli ingredienti ci sarà um, l'ingrediente um, con la quantità maggiore e eh, via via seguono tutti gli altri ingredienti. Potrebbe trovarsi all'interno degli ingredienti anche una percentuale, quindi eh, in quel caso uh, specifica la percentuale di quel ingrediente sulla, uh, sulla percentuale totale del prodotto appunto, gli ingredienti con una dose minore all'1% possono essere uh, scritti sulla lista in modo sparso. Una dritta per riconoscere già uh, alla prima lettura uh, la lista degli ingredienti è quella di guardare alcune paroline chiavi, per esempio uh, se ci sono all'interno degli oli Uh, vegetali al, all'interno degli ingredienti troverete la parola oil oppure butter per quanto riguarda i burri gli ingredienti che portano profumazione al prodotto uh, li potete trovare sotto uh, il nome di aroma o uh, parfum e queste sono importanti perché per qualcuno potrebbe creare uh, allergie per quanto riguarda invece l'ingrediente che um, serve per colorare il prodotto, se è un colorante artificiale, lo trovate facilmente perché è un codice, uh, semplicemente um, un numero preceduto da uh, due lettere CI e uh, in linea di massima questi li trovate sempre alla fine della lista. Per quanto riguarda invece tutti gli ingredienti, Naturali provenienti da origine biologica li trovate affiancati da un asterisco ultima cosa che vorrei dire oggi in questo video è che gli ingredienti che eh, trovate sulla lista sono comunque tutti eh, regolamentati per legge eh, paese per paese quindi in questo caso ogni paese ha la sua regol regolamentazione la legge infatti prevede delle concentrazioni massime consentite che... Eh, c'è da fare un appunto, uh, in Italia uh, diciamo sono molto generosi rispetto al resto dell'Europa, sia con le concentrazioni uh, di uh, particolari ingredienti che uh, con la lista appunto di alcuni ingredienti che magari uh, in altri paesi uh, sono vietati, però in Italia no, sempre comunque utilizzati in percentuali che secondo la nostra legge italiana non sono pericolose anche se regolamentate per legge però c'è da dire che eh, non è detto che eh, un ingrediente sia eh, completamente innocuo alcuni ingredienti infatti che sono utilizzati appunto dalla nostra legge italiana ehm, possono essere per esempio allergizzanti o creare intolleranze come potrebbero essere per esempio cominciamo con le parole difficili petrolati, parabeni, siliconi che si possono trovare comunemente su shampoo, bagno bagnoschiuma, anche i solari e eh, spesso anche sui prodotti per i bambini e niente, per questo video eh, non vorrei dire nient'altro eh, posso solo dirvi che leggere la lista degli ingredienti per chi all'inizio non è semplicissimo ci vuole eh, molto allenamento eh, io ho impiegato davvero molto molto tempo per imparare a leggere abbastanza uh, gli inci non sono bravissima neanch'io e um, nonostante ormai siano davvero tantissimi anni che uh, lega appunto gli ingredienti uh, dei prodotti che acquisto ho iniziato inserendo nel portafoglio una lista di ingredienti che um, Volevo evitare nei prodotti che acquistavo e questa se volete la potete trovare uh, nel mio profilo Instagram uh, su una foto dove mi vedete praticamente vestita così e uh, dietro la mia foto troverete nella slide anche la lista uh, degli ingredienti da stamparvi e sistemarvi nel portafoglio ogni volta che andrete insomma, ad acquistare i prodotti da oggi in poi e se vi fa piacere insomma la trovate sul mio profilo instagram con questo ehm, non vuol dire eh, che non imparerete mai, non vuol dire che non dovete farlo, eh, iniziate perché comunque ehm, soltanto allenandosi eh, si riuscirà poi ad avere un risultato questo serve soltanto a voi per essere più consapevole sul prodotto che acquistate e scegliere eventualmente Uh, un prodotto che uh, vi può piacere di più rispetto ad un altro oppure insomma uno che uh, sia più adeguato alle vostre esigenze o che vi eviti uh, appunto dei fastidi e niente, con questo è tutto io pensavo nel prossimo video sempre se vi piace l'argomento uh, di um, spiegarvi un po' uh, quali sono i gruppi principali degli ingredienti che potete trovare uh, nei vari prodotti con tutte quelle parolone difficili che ho accennato anche in questo video e in più volevo darvi anche alcune dritte per facilitarvi la vita insomma quando dovete acquistare un prodotto e niente con questo è tutto io spero che il video vi sia piaciuto ricordatevi di condividerlo anche con gli altri Lasciate un mi piace o un non mi piace al video per capire se devo continuare con questo argomento, lasciatemi un commento se volete parlare con me, se avete delle domande, se avete richieste per un eventuale prossimo video di questo argomento, tutto quello che volete io vi aspetto sotto nei commenti e niente con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, ciao!